Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video vlog. No, che, che come state oggi? Io abbastanza bene, sì. Um, Innanzitutto mi vedete struccata perché, come, sapete, come saprete voi, in questi giorni c'è molto, molto, molto caldo e non mi andava a me di truccarmi per niente. Comunque, appena farò la ceretta, tutto il resto: corpo e viso, cioè la faccina e il corpicino mio, potrò di nuovo truccarmi. Truccarmi, sì. <ride> e niente. E, dunque. Eh, stavo pensando di andare in giro, ma non mi va perché c'è troppo caldo e io non voglio, oddio, questa cosa cos'è, assidiosa, vabbè, niente, eh, quindi non mi, dicevo, non mi va di andare in giro proprio perché è in questo caldo, si muore, quindi no, però magari domani farò un'eccezione e andiamo in giro insieme, vi porto con me, magari la spesa, non lo so, vediamo le varie uscite per i negozi, Oh, no oggi cos'è oggi è no oggi è sabato aspettate il tempo controllo che non sia mai decisamente oggi è sabato oggi è... devo uscire oggi ma me l'ha fatta che stavo pulendo casa dissipa tutte cose tutte cose parliamo e mangiamo insomma stavo pulendo la mia casa la mia camera tutto non è solo quello me la sono fatta proprio a riposare nel mio lettuccio comodo comodo e non ho avuto voglia di, di, di, di stare lì tanto, tanto a, a, nulla, a, a pulire troppo casa è vero, ho voluto dormire un po' di più, mi piace dormire così ho fatto poi mi sono ripresa, ho fatto un altro caffè, mi sono messa a pulire casa, nel frattempo ci è passato le ore sono passate perché mi sono anche riposata, mi sono un po' come si dice quindi allora da noi allenata, ovvero sì, ho preso una pausa, poi ho ripreso a fare le pulizie e poi ancora, vabbè, sono andata a fare una commissione a vedere un telefono e. Scusate, un telefono che mh, non si può più aggiustare perché non ve lo posso neanche far vedere perché mi ha dimenticato di fare la foto ma non importa è un huawei pips non so, non l'ho fatto aggiustare anzi l'ho portato in assistenza però l'assistenza non si poteva aggiustare quindi niente ho preso 15 euro per niente non ho preso quindi se devo prendere altri cellulari più la sarà un Periodo lontanissimo. Sarà un altro anno, sarà chissà quando, ma non importa. Al momento mi tengo questo che ho con questo registrando e il resto si vedrà. Un altro momento, comunque, questo non era tanto importante la, la, la cosa di dover registrare che fosse i telefonini. Quindi mi tengo il mio Xiaomi il mio 11 light. Da 128 GB che va bene lo stesso. Tra l'altro, ho attaccato anche la custodia, ho inserito la, custodia, la cover, quella che è quella per non che se mi cade per terra, metto le corna di no, incrociorità di no, perché non voglio che mi cade per terra, perché se mi cade per terra, non me ne compro più di telefoni ed è finita lì. Quindi, devo stare attenta, ops, aspettate. Vi dicevo devo stare attenta che non mi cada per terra, anzi cercherò quando um, ho tempo altre ricovero se no mi tengo quella che ho perché non è che, vi, che, sono, che vivo nel loro, quindi mi devo anche arrangiocchiare con quello che ho ovviamente. Comunque niente cosa mi racconto di bello? Nulla che ho già mangiato piuttosto bene, ho mangiato un bel riso insalata, salata, poi ho preso anche un bel caffèuccio, mi ho guardato il forum con barbara palombelli e, e niente e questo è tutto sono adesso mo mollato un po con il mare infatti ho un dolore allucinante lancinante alla schiena ma vabbè e niente mm. ho cambiato anche qua tutto il posto della mia skincare e dei miei pennelli li ho messi dietro di voi c'è cioè dietro il dispositivo tra il quale sto registrando, e siete appunto appoggiati. Si state muovendovi perché vi sto muovendo io perché siete appoggiati sopra una scatolina. Vi metto tutti i miei trucchi e i mascara. Vi è scorrendo, non sto lì a dire che cosa. Ehm, si, sì, ragazzi, è lì mi sto dicendo in teoria che sto. Che ho sistemato un po' tutte le mie cosucce, i trucchi, tutto quello che dovevo dirvi, tutto quello, scusate, tutto quello che, dovevo, che mi dava fastidio com'era, l'ho risistemato in un'altra maniera e niente. Nulla ragazzi, questo era tutto e, e niente. era un mini video vlog ci sentiamo alla prossima ciao ah un'altra cosa volevo dirvi eh, se vi va seguitemi su instagram che mi chiamo youtuber melania trattino passo 8 casomai vi scrivo il nome il mio il mio non il link il nickname del mio profilo instagram per chi mi vuole seguire ok ciao ah mi raccomando, eh, su qua, su questo video, ciao, a presto.